Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato a Tenera Amata, puntata numero 32. Presumibilmente qui è una notizia non molto lieta, ma potrebbe essere la penultima, perché siamo quasi arrivati al termine. Forse oggi sentiremo già il termine della storia, salvo poi andare a vedere l'epilogo. E qualche ultima considerazione conclusiva su questo viaggio nella quinta dimensione che ci ha fatto fare eh, questo testo, questa rivelazione avvincente, anche se eh, certamente con degli elementi potremmo definirli al momento problematici, in quanto non ancora per ora facenti parte del del Magistero della Chiesa, quindi come sappiamo, lo ribadisco ogni tanto perché va sempre bene, questi cicli di catechesi, diciamo così un po' sul, sul mistico, nel senso che approfondiscono, e elaborano, studiano di fatto una rivelazione privata, è quanto, diciamo così, di più accessorio e libero possa esistere, nel senso che c'è assoluta libertà di dare o non dare credito, no? È chiaro che eh, occupandomene non me ne occuperei se non le ritenessi verosimili attendibili ma questo eh, ripeto investe un campo siamo nel campo dell'opinabile quindi non c'è assolutamente nessun problema eh, questo sempre per eh, mettere un po le mani avanti eh, perché insomma a volte eh, Potrebbe non essere molto chiaro questo, quindi non si presentano queste, queste affermazioni come dogmi di fede, ovviamente, non mi permetterei mai. Allora, ci siamo eh, lasciati la volta scorsa ecco, con, una, con un termine aperto, diciamo così, perché Tenetlamata eh, stava esortando Riccardo a cercare di impegnarsi il più possibile per andare il più in alto possibile di fatto in paradiso ecco. eh. e fa comprendere anche qui siamo alla vigilia della cosiddetta festa della Divina Misericordia festa molto bella eh, ma da vivere bene ecco, come dirò sicuramente in una delle come dire che farò un concetto falsato di misericordia serva a riempire l'inferno una volta scorsa ci siamo lasciati con, eh, con i grandi peccatori che a un certo punto si, si pentono di vero cuore e il nostro Dio li perdona però nel cielo non danno all'altissimo tutta la lode di gloria che gli si attendeva da loro e non raggiungono una grande felicità, ma come tenere amata stessa, una felicità inferiore quando sarebbe stato tanto facile ottenere una maggior gloria su queste cose, cioè ci sono evidentemente anche in questo testo alcune affermazioni come questa, questa è perfettamente conforme con la dottrina della, della chiesa, eh. quindi questa si può sottoscrivere senza tema assoluta, di, di, anzi si deve sottoscrivere quindi non ci si crogioli sulla misericordia e su queste cose noi abbiamo un tempo di vita limitato le nostre giornate devono essere stracolme di opere buone e di opere sante, perché non avremo poi il tempo di compierle il grado di gloria che raggiungiamo al momento della morte corporale non aumenta neanche di un millimetro eh? non è che se tu ti fai 500 anni di purgatorio ci ammazza 500 anni di purgatorio ho sofferto sono tutte quante sofferenze sterile, se ti fai 500 giorni di penitenza qui è un altro discorso, 500 anni di penitenza è un po' difficile nella vita terrena, no? Ecco, però eh, queste cose teniamole ben presenti, allora ci siamo quindi lasciati in questo modo e Riccardo Riprendo la lettura del testo, formula un'ulteriore domanda. Qual è la via diritta per ottenere la massima beatitudine? Via diritta per la massima beatitudine. Allora, è qui. Piccola lezioncina di come si va in alto in paradiso. Risponde teneramata: Compiere sempre i comandamenti e i consigli divini, che non sono capricci del Signore, ma corrispondono invece a ciò che ti è più conveniente sulla terra e nel cielo. I consigli. Nel Vangelo Gesù dà tanti consigli. Cioè, che cos'è un consiglio? Un, il consiglio, perché lo, lo, è un'opera di perfezione. Per esempio ci sono i più famosi, sono i consigli evangelici, e di cui fanno professione i religiosi, no? Che siamo obbligati ad essere poveri? No. Siamo obbligati a sottometterci all'obbedienza a qualcuno fuori dei casi in cui siamo ovviamente in base alla legge della Chiesa canonicamente tenuti a farlo o anche, non solo canonicamente anche cristianamente tenuti a farlo? No. Siamo obbligati a vivere in castità perfetta? No. Che significa? Significa che se io non sono povero non pecco. Se io non vivo in castità perfetta, cioè mi sposo, non pecco. E se io non mi sottometto volontariamente in cose non prescritte all'obbedienza di qualcun altro, non pecco, perché ho la mia libertà, ci faccio quello che mi pare. Entro l'ambito ovviamente dei Dieci Comandamenti. Quante esortazioni però dà anche Gesù, anche nel Vangelo: vendete ciò che avete, datelo in elemosina. Eh, non angustiatevi per la vostra vita di quello che mangerete, di quello che berrete di come vestirete quindi sono consigli un consiglio è proprio eh, è una pratica di, di, di perfezione no? eh, da cui poteria l'imperfezione che eh. se io non metto in pratica un consiglio perdo delle grazie perché l'imperfezione, sapete, facciamo ogni tanto un po' di, di ripasso, un po' di ascetica, no? La grazia in noi non è una realtà stabile, quindi che è data e rimane sempre uguale. No? La grazia cresce, la grazia diminuisce, oppure si perde. Catechismo, no? La grazia si perde col peccato mortale, la grazia diminuisce col peccato veniale, cioè quando disobbedisco a Dio, quindi faccio una disobbedienza, su una cosa che è prescritta dalla legge di Dio ma in materia lieve oppure se anche fosse in materia grave senza la piena avvertenza o il deliberato e o il deliberato consenso e, però la grazia può anche aumentare la grazia aumenta se prego, la grazia aumenta se ricevo fruttuosamente i sacramenti la grazia aumenta ogni opera buona che compio oh. la grazia non aumenta anche se non diminuisce quando io non assegno un'ispirazione non mette in pratica un consiglio, non compie un'opera di perfezione. Facciamo un esempio, è appena finita la Quaresima. Cosa è prescritto durante la Quaresima? Lì bisogna farlo sotto pena di peccato. È prescritto che il mercoledì delle ceneri c'è digiuno e astinenza. È prescritto che tutti i venerdì di Quaresima c'è astinenza stretta dalle carni ed è prescritto che il venerdì santo è digiuno e astinenza. Chi non fa queste cose deve confessare, perché pecca. Oh, È chiaro che se uno vuole fare i grandi digiuni in quaresima, non faccio soltanto mercoledì delle ceneri e venerdì santo, lo faccio tutti i mercoledì e venerdì di quaresima meglio e... chiudo la televisione meglio tutto a noi più se ne fanno di queste cose e più in alto si va in paradiso Questo do... io da prete sono obbligato a dire queste cose qui capite? perché chi mi ascolta un giorno benedirà il giorno che cui mi ha ascoltato, e chi non mi ascolta non potrà dire non lo sapevo, <ride> perché un prete ha proprio il compito di aiutare le persone, quindi a, a formarle, no? ad avere un pochino di, di luce. La gloria eterna, riprendo la lettura, è una perfetta fraternità che si deve iniziare qui, mediante la pratica della fraterna carità cristiana. E guardate, che ogni volta che parla di carità cristiana, anche adesso, eh, Teneramata farà un, una glossa, che poi per, per i tempi attuali è quanto mai opportuna, molto più che, che, che per la fine degli anni 70, dove per la verità alcune tendenze, che adesso sono diventate atavi, che erano già ampiamente non solo in nuce ma già sbocciate e cominciavano a dare primi frutti avvelenati no? dice mediante la pratica della, fr della fraterna carità cristiana la quale non si deve confondere con un amore esclusivamente umanistico, filantropico potremmo anche dire massonico che si pratica per una compassione o per un interesse puramente terreno per esempio amerai il Signore Dio tuo Soprattutto le cose è così è ciò che farai nella tua vita futura in questo consisterà la tua felicissima gloria essenziale vedete? cioè allora, la carità cristiana noi, noi sentiamo parlare di carità cristiana e cominciamo subito a pensare subito alle opere buone verso il prossimo eh, che ne so a, alle opere di solitarietà anche alle opere sociali o cose di questo genere no? La carità non è anzitutto questo. Il secondo comandamento viene dopo il primo. A catechismo, a quello che bisogna sapere il catechismo, dovremmo aver imparato quali sono i due precetti della carità. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la donna e con tutte le forze, cioè sopra ogni cosa e con tutto te stesso. E il prossimo tuo come te stesso. Non si può passare subito allo step 2, perché oggi il primo comandamento non lo mette in pratica quasi nessuno. Qualcuno si illude di mettere un pochino in pratica il secondo perché fa qualche opera di, di, di volontariato o sociale, poi bisogna vedere se lo fa per amore di Dio oppure, eh, che ne so, per essere ammirato dagli uomini o per, eh, o per sue convinzioni appunto laiche. Ci sono tantissimi cosiddetti laici impegnatissimi in opere sociali, alcune opere sociali distruttive, ma qualcuno ha anche opere speciali sociali buone, no? Se un laico si impegna a so, andare a costruire un ospedale in Africa, qualcuno l'ha fatto, ha fatto un'opera buona, un'opera che tranquillamente potremmo fare anche noi, ma lui l'ha fatto da laico e l'ha fatto per il suo senso filantropico di questi poveracci che stanno in condizioni igieniche precarie, ho un sacco di soldi, scelgo che una parte li investo per fare quest'opera buona. Eh, il Signore lo ricompenserà, eh? non è che non lo ricompensa, se non si convertirà e non raggiungerà la salvezza, insegna San Tommaso, lo ricompenserà con benefici temporali, cioè ha speso 500 milioni di euro, e eh, può essere sicuro che gliene farà il doppio, può darsi. Quindi, ma in paradiso, noi faremo anzitutto questo, perché la gloria essenziale del paradiso è l'amore di Dio. Eh, C'è anche la gloria occidentale, ma la gloria essenziale è la gloria di Dio, che comincia qui. Se tu non preghi mai, se non impari a pregare con la P maiuscola, rimando alle catechesi fatte anche non molto tempo fa sulla, sulla, orazione profonda, sulla preghiera profonda, che è proprio la, una caratteristica imprescindibile per chi vuole vivere nella divina volontà, perché altrimenti le divine carezze, i divini abbracci, non li godrà mai, non li percepirà mai. E... Però questo è il primo comandamento, è quello che faremo dall'altra parte. Oh, poi prosegue, non ruberai, perché è stupido rubare ciò che in fin dei conti è nostro nel cielo, no? Che devi rubare? Già lo disse San Paolo, tutte le cose sono vostre, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Non mentirai? Così cominci ad abituarti alla veracità assoluta e gradevolissima in vigore nella patria. Oh, posso spendere una parola sul mentire? Allora Noi figli cari dobbiamo metterci bene in testa che i figli di Dio non mentono mai. Sì, significa mai? Mai. Fatemi scherzare un po', no? Ecco, ogni tanto posso essere tuo figlio spirituale Don Leonardo? Dico, io dico, rispondo sempre con la battuta di padre Pio, l'ho già detto altre volte, forse anche in questa sera di cadetico, dico, dico, dico, purché tu non mi faccia vergognare? Ecco, allora, se uno è suo figlio spirituale di Don Leonardo, impari subito due cose abbastanza, abbastanza frequenti in giro, che non si mente mai e non si dicono mai le parolacce, per nessun motivo. Mai. Se no, niente figli spirituali. Ma questo non è essere figli spirituali di Don Leonardo, questo è essere figli di Dio. Mentire non si mente mai, per nessun motivo. Questo non vuol dire dire sempre a tutti tutta la verità. Non mentire non è dire sempre a tutti tutta la verità, perché non si può dire, se io, poi io non posso dire quasi niente delle cose che so. Immaginate, no? Cioè... Tutte le mh, tutte, moltissime informazioni che, che, che un prete sa sono riservate, sono. non ne posso parlare con nessuno, soltanto col Santissimo Sacramento. Eh, quindi vi pare che una, che una domanda diretta su quegli argomenti io posso rispondere? No, non posso farlo. Ma a parte il fatto che un prete ha la scappatoia, che se gli fanno per esempio una domanda, dice: ma che te l'hai detto quello in confessione? Io posso rispondere senza mentire, eh? Non lo so, perché realmente non lo so, perché le cose che io so in confessione le so solo dentro il contesto della confessione. Cioè, se qualcuno mi fa una domanda fuori confessione, perfino il diretto interessato, su una cosa che mi ha detto in confessione, io devo mostrare esternamente che quella cosa la ignoro. Quindi, cioè, e qui mi aiuta la struttura, per esempio, del sacramento stesso. Ma, capite, c'è sempre un modo per non dire ciò che non si deve, cosa che non si deve fare, ma senza mentire, cioè che quello che dico è vero, sempre, anche se non è tutto. E poi c'è l'altro aspetto fondamentale della felicità che è la fedeltà, alla parola data. Perché Gesù dice nel Vangelo che non giurate proprio, che devi giurare a fare? Un figlio di Dio perché deve giurare? Se io, dico, se io ti dico una cosa, quella cosa è quella. Cioè hai visto una testimonianza, hai visto quella cosa è successa, se io l'ho vista dico di sì, punto e basta, non c'è bisogno che giuro. Se io ti prometto una cosa, non c'è bisogno che giuro, perché quella cosa la farò e se, non la farò soltanto se sopraggiungo un impedimento invincibile, indipendente dalla mia volontà, ma non serve che giuro. E così il turpiloquio non è mai in nessun modo, in nessun caso giustificabile, per nessun motivo, mai Ecco, questo tanto per... Non desidererai, non desidererai le cose degli altri. Ma perché invidiarla se in cielo non ci sono le cose degli altri? In cielo tutto nostro. Non ti importi se la volontà divina contraddice la tua volontà e il tuo benessere materiale. Vedete il collegamento con, con la tua volontà. Non protestare, né ribellarti contro di essa. Contro la volontà divina non si, non si protesta mai, figlioli miei cari. Mai. Qualunque cosa accada, qualunque cosa Dio permetta. Ma, e non so che non si protesta, non si chiede a Dio perché. Dio non è tenuto a dare ragione a nessuno di quello che fa. Siamo noi che dobbiamo rendere ragione di quello che facciamo a Dio, non viceversa. Quindi non protestare né ribellarti contro di essa. Non fare un così mal negozio per la vita futura. E poi torno su un argomento già trattato. Non perdere inutilmente i preziosi spazi, i tempi della tua vita terrena, perché il tempo in peccato mortale è tempo perduto, qui domande in diretta, mail arrivate, cioè ricordiamo, abbiamo già, trattato, ne abbiamo già parlato di questo, no? Tutto il tempo vissuto non in grazia non entra a far parte dell'eternità creata, non entra. Perché il male è il non essere, E in paradiso il non essere non c'entra. Non c'entra né in paradiso, ma non c'entra neanche in quel paradiso accidentale, chiamiamolo così, che è l'eternità creata di una persona che raggiunge la salvezza. Se per i mondani il tempo è denaro, per i cristiani, quante prediche ho fatto, pure domenica scorsa, il tempo è felicità futura, cioè occasione di accumulare per il cielo per noi il tempo è altro che denaro è più che preziosissimo una cosa che non ho fatto oggi santa, che mi era venuta l'ispirazione di farla dice, la puoi fare domani sì, la puoi fare domani ma se l'avessi fatta anche oggi l'avrei fatta oggi e domani quindi c'è un redoppio merito, se oggi non l'ho fatta e la faccio domani, il merito di domani c'è, ma il merito di oggi non c'è, non c'è scritto nel libro. Il libro dell'Apocalisse dice che al momento del giudizio vengono aperti due libri, quelli nostri, quindi il libro della nostra vita e il libro della vita, quello che c'è il nostro Signore. Che c'è scritto sul libro della, della nostra esistenza? In base a quello che c'è scritto riceveremo la nostra ricompensa. Sia nel bene che nel male, come dice San Paolo in una delle sue celebre lettere che io leggo sempre ai funerali. Tutti dobbiamo comparire davanti a Cristo per essere da Lui giudicati e ricevere la ricompensa delle opere compiute fino a quando eravamo nel corpo, sia nel bene che nel male. E per ragioni di stretta giustizia, perché merito e pena sono concetti legati alla giustizia, non alla misericordia. E la misericordia, di cui dobbiamo ringraziare tanto il Signore, non ha nulla la giustizia. L'ideale, guardate, se volete essere un pochino furbi, furbi santamente, o, o meglio sarebbe noi dobbiamo dire al Signore, guarda, fammele pagare tutte, qui in terra. Io voglio la giustizia, non voglio la misericordia. Capite il senso in cui lo sto dicendo? La misericordia viene dopo, non fare sconti con me ho sbagliato, mandami tutti i castighi che, che, che ritiene opportuni, tutti, nessuno escluso. Io farò il possibile per fare quello che posso per riparare e per espiarli. Fatto questo, oh, arrivi tutta la misericordia possibile e immaginabile. Non il contrario. Questo atteggiamento sapiente e saggio. La misericordia viene dopo, non come adesso viene presentata, è sempre un par... È un paravento per tutte e per tutti. È la prima cosa che si dice, viene offerta la misericordia anche a chi non, non, a chi non riconosce il peccato e non, lasciar, eh, e non vuole lasciarlo. La misericordia non funziona. Eh. Cioè La misericordia non viene data a chi non riconosce il peccato come peccato. Dice, vabbè, non riconosco come peccato, quindi mi confesso. Sì, ma quando ti confessi devi essere pentito. E se al sacerdote consta da elementi oggettivi, che la persona non è pentita, l'assoluzione non la può dare. Non è che dici, ma è cattivo. Sant'Alfonso dice che pecca mortalmente un sacerdote che faccia questo. Perché? Perché illude il penitente di una assoluzione che Dio non dà. Noi siamo ministri dei sacramenti, non padroni dei sacramenti. Dio perdona chi è pentito e quando alzo il braccio e dico, ti assolvo i tuoi peccati, dico, io ti assolvo. Non sto per è come quando consacro. no? Dico, questo è il mio corpo, ma quello non è mica il corpo di Don Leonardo. Io non assolvo nessuno dei peccati. In quel momento è Cristo che parla in me. Ma Cristo non assolve da nessun peccato se non vede il pentimento. Chi, chi, chi dice sciocchezze su questo punto, si, si va a rileggere la vita di, di Padre Pio, che a differenza di un prete normale, che può non assolvere soltanto quando costato oggettivamente, no? Cioè, se, se un prete è una persona va a dire che io non vado mai a messa la domenica, tu gli dici... Fino a questa domenica, ma dalla prossima c'è attenzione ad andare, non c'è nessuna attenzione ad andare, non, non, non, può, non può dargli la soluzione se non c'è il proposito di riprendere andare a messa a, a domenica, non può. Noi, padre, io con la mia fidanzata abbiamo i rapporti prematrimoniali F fi fi fino ad adesso, da domani in poi basta, è eh, come basta, se non basta. Hai ricominciato a fare la comunione il giorno del matrimonio, se non basta. La scelta deve essere chiara, cioè io vivo fino al matrimonio come Dio vuole, poi che una persona ti, ti capita un giorno storto, fai un'imprudenza, ti ritrovi da solo in macchina o in casa e ti prende la passione e cadi, questo è un altro discorso questo. Ma tu non puoi fare la scelta della non castità prematrimoniale e poi pretendere andare a confessare che c'è la soluzione, anche se non convivi, perché la convivenza rende semplicemente pubblica questa cosa, cioè aggiunge alla, alla fornicazione l'elemento dello scandalo, cioè lo rende pubblico. Per questo che è ancora più grave, i concubini, si chiamano così, sono dei pubblici scandalizzatori anche se molti non ne sono consapevoli di esserlo è per questo che non possono fare da padrino tutte, tutte, tutte queste cose qui no? che rimangono anche se in molti fanno finta che queste cose non, non esistono più, facciano, facciano pure non ci si può prendere gioco di Dio Era, guardate il titolo dell'ora santa di ieri sera Dio non si ride noi non siamo più grandi di Lui, non siamo al di sopra di Lui. Siamo tutti quanti servitori, inutili ma servitori, non arbitri. Non siamo più grandi di Lui, né arbitri e <ride> né tantomeno Padre Eterni. Ecco. Siamo dei poveri uomini, tutti. Ok, quindi per noi cristiani la vita terrena, il tempo è denaro, certo, è denaro per. c'è cioè, occasione per accumulare il cielo, per accumulare. accumulare cielo, o accumulare per il cielo. Quanto sono deficienti, scusatemi, eh? Io ho fatto pure una bella predica, ormai famosa, la domenica delle, delle Palme, sta anche online. Ma dico, ma sei scemo? Ah, io lavoro sempre pure la domenica. Io nel posto dove sto, che è un posto turistico, la domenica è, cioè, è giorno di, non solo di, di lavoro, ma di lavoro massacrante per molti. Vuoi continuare così per tutta la vita? E quando sei morto che fai? E tu per il lavoro la domenica non vai mai messa la domenica? Ti racconti questo al nostro signore? Eh ma devo lavorare? Sicuro? Eh, il nostro Signore rispetta le nostre libere scelte, eh. Non le approva, quelle che non sono secondo la sua legge. Ma tu non sei soltanto un corpo. Le bare non ce l'hanno le tasche, i soldi non te li porti dietro. C'è gente, dalle mie parti ce n'è tanta, eh. Veramente zero assoluto. Cioè voi pensate conoscendo queste cose, c'è gente che ha 50 anni e eternità creata, accumulata. Che c'era dal battesimo fino all'età della ragione. Dopodiché zero assoluto? Eh? L'occasione di accumulare per il cielo vola e va via. Ogni lasciata è persa? Certo che ogni lasciata è persa, ma non come la intendono i pagani peccatori che la applicano alla lussuria. Quindi se tu c'è un'occasione per... eh? Eh, non te la fa scappare. Mm -hmm. Per noi non è così. Se io ho un'occasione di fare un'opera santa, che sommata fammela scappare? Oggi potrei andare a messa però c'ho sta cosa da fare, vabbè per giorno non ci vado, che succede? Allora, non succede niente, non succede. Cioè, quando uno fa il discorso, ma per un giorno non ci vado, che succede? Non succede, sotto certi punti di vista, niente. Perché non fai un peccato, quindi non è, ah, oh, ma... no, no, non è un peccato non andare a messa in un giorno feriale. Però, sotto altri punti di vista, succede. Perché hai una grazia di, di, di meno. Perché una messa di meno sono grazie di meno chiaro che se una persona un giorno ha un'impossibilità oggettiva, non è che uno vuole mettere in croce il prossimo, cioè io dico queste cose non per affliggere ma per aiutare d'accordo? Cioè è una forma mentis che deve scattare, una forma, una forma mentis che non, che, non, che non fa di noi delle persone ossessionate e fanatiche no, no, tutto questo viene visto sempre con, con Calma, con calma, con naturalezza, diciamo così, con scioltezza. In questi giorni, in diverse, in diverse circostanze, sono stato chiamato in altri sedi a parlare eh, della modestia del vestire per maschietti, femminucce e preti. È chiaro che qui ci sono dei, dei tassi di perfezione. Cioè, quando una persona capisce qual è la perfezione voluta da Dio nel vestire, non rimpiange quello che c'era. Fino a quando rimpiange quello che c'era, per esempio, un prete c'è da talare però, vi ah, volete farmi un viaggio perché almeno nel viaggio posso mettermi tranquillamente perché nel viaggio sto un po' più comodo. Non ha ancora raggiunto la perfezione. Se, se pensi questo, Ancora, non è, perché non ti viene neanche in mente quando tu questo, se tu hai raggiunto interiormente una perfezione. Ma dici, sai, ho imparato a vestirmi in un certo modo, quindi abbe, facciamo questo sforzo, eh, però se me posso vestire mm, un, po più, un po' più casual, ma ah, è meno male, va? <ride> stiamo ancora in cammino, stiamo, ecco. perché occasioni per, per il cielo volano e vanno via. Cioè, pertanto devi procurare che ti rimanga per sempre nella quinta dimensione il bene autentico, quello che si pratica, attenzione per amore al nostro Dio. Qui entra, entra in ballo il discorso, per esempio, io questo, c ho, c ho esperienza su questo, della direzione spirituale, che io adesso sto con le antenne addrizzate perché vi posso dire, tanto non, non faccio nomi e cognomi, che io sono certo, che sono quasi vent'anni di ministero, che diverse persone hanno fatto certe cose nella loro vita interiore, non per amore di Dio, ma per amore mio. Per amore mio, che intendiamoci, eh? nel senso che ti riconoscono come autorevole, e quindi tu dici una cosa e fum, lo fanno così, non va bene questo qui. Ma oppure constatavo che alcune cose le facevano solo in mia presenza. Parliamo di altri contesti parrocchiali. Mi venivano a riferire, guarda, quando tu stai in parrocchia, eh, nessuno si presenta in canottiera, eh, ma quando tu vai fuori d'estate, che ci stanno i tuoi sostituti, se avete da tutto. È brava cretina Non è che tu vai in chiesa vestita decentemente, quindi senza canottiera, perché sennò Don Leonardo ti sgrida. Perché non è che Don Leonardo ti sgrida perché è un esaurito, Don Leonardo ti sgrida perché in chiesa in quel, quel modo lì, se tu entri in quel modo, pecchi mortalmente e lo, de e lo devi capire. Perché non è che se vai in un'altra chiesa o se Don Leonardo non c'è. Dio diventa cieco, Dio ti vede sempre, io questo ti devo insegnare, quindi capite no? Una persona che facesse questo offende anche me, offende anche me perché eh, cioè, mi dà un'importanza che io non posso e non devo avere, io, so, io ti, ti dico quella cosa perché sono un ministro, ma tu quella cosa la fai davanti a Dio, la fai, e la fai per amore suo. Gli vennero a riferire tempo addietro siccome tra, tra leggo tante cose che dico in, come ti raccomando alle persone, lo vedremo col prossimo ciclo di Catechesi di Gloria Polo questo è un particolare Gloria Polo scrive, ve lo dico da prima nelle, che nel giudizio particolare che ha avuto dice, il cibo non si spreca figlioli miei cari, eh, un chicco di riso Dio ne chiede conto, io me lo ricordo quando una persona venne terrorizzata, che aveva letto Gloria Pauli, io io dall'inferno, ah all'inferno è successo, che hai fatto? Io buttavo un sacco di cibo durante il mezzo, dico, vabbè, vabbè, vabbè tranquillo, Ma da oggi in poi, lo sai, però tu non puoi, cioè, pranzo, che ne so, il compleanno di Don Leonardo, oppure, che ne so, un, un evento ecclesiale, un pranzo comunitario, O oh, guarda, se ti, se ti siete vicino a Don Leonardo, mi raccomando, mangia tutto, eh, perché, eh, se no, lui ti... ti, ti ti rimprovera perché non si lascia il cibo nel piatto, ah è questo, eh. tu fai questo perché se no Don Leonardo ti, ti rimprovera, io se fossi in te farei questo, se no vedi il purgatorio che te farai e te, ne fai, e, te ne, e te lo fai doppio se tu non fai questa cosa per Don Leonardo e non per amore di Dio, doppio te lo fai. il bene autentico, quello che si pratica per amore al nostro Dio, solo quello Dio riconosce e accetta. Il più che tu possa compiere in questa successione di spazi, tempi fuggitivi, il più, il massimo. Mi ripeto, adesso abbiamo la possibilità di andare al massimo, andare ma al massimo non come cantava uno sciagurato cantautore. Andare al massimo verso il cielo, come andava al massimo la Madonna, io dico sempre, eh? la Madonna nel campo spirituale sta alla guida, qual è l'ultima Ferrari che costerà un milione di euro, non lo so, che va come, che, che, che, chi lo sa che c'ha sotto, la Madonna stava sempre a tavoletta sulla più bella Ferrari che esiste, Questa, la vita della Madonna era quella, stava sempre in, in cima, in ogni istante lei stava sempre agendo per la massima gloria di Dio, non per la maggior gloria di Dio, la massima. Ecco perché è la, la piena di grazia, ecco, ecco perché ma, cioè, dietro la Madonna non ci può stare proprio nessuno. Adesso non dico, non ci vuole mai, facciamo arrivare a tanta perfezione, però dobbiamo sapere, ricordare, il più che tu possa compiere in questa successione di spazi e tempi fuggitivi, in tutti i modi possibili. C'hai soldi? Fai tante elemosine se vuoi un consiglio spassionato. C'hai tempo? Fai tante opere buone, prega, mettiti al servizio del prossimo, fa quello che ti pare, non lo sprecare. Proseguo sempre la lettura. Hai intravisto la maestosità della quinta dimensione e hai appreso l'immenso valore di ciascun atto della tua vita conservato eternamente e con tutta fedeltà nel suo corrispondente spazio-tempo. E già sai che ti è possibile annientare i tuoi peccati per mezzo del sacramento della riconciliazione. Attenzione a questo termine, annientare i peccati. Allora, chi non si confessa è uno sciocco perché per annientare i peccati c'è solo un sistema, la confessione, che la fai dal confessore, e attenzione, quando la confessione non è fatta bene, quindi che i peccati non li chiamo tutti per nome e cognome, quelli mortali chiaramente, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, residenza, indirizzo, piano, interno, scala, cellulare, mail e sito web. Tutto, cioè, dei peccati mortali, bisogna dirli tutti, è bene. E, quando si fanno le confessioni, prepararle bene, specialmente su certi argomenti, chi può capire capisca, perché padre Pio e don Attilio Negri solo, hanno lasciato detto ai sacerdoti chiedete di tutto su questa materia ma è molto difficile farlo perché si tratta di roba scabrosa quindi è bene che il penitente se ha qualche cosa che gli rimorde la coscienza su queste materie si arma di eh, desiderio di, umili di umiliazione e di vergogna e lo dice lui quello che ha fatto, chiamandolo per nome, cognome, ripeto, da luogo e dalla di nascita, indirizzo numero di telefono, interno, scala, eh, mail e eh, eh, sito web. Altrimenti quei peccati non sono distrutti, rimangono, dirò probabilmente da domenica: cioè se tu c'è un tumore. Un, un tumore di quelli che si operano, tu devi operare e lo devi togliere il tumore, se no quello produrrà metastasi e tu starai male. Se tu in confessione non porti i peccati, tutti e bene. Tutti è bene, tu stai male. La gente sta male per un solo motivo, ma guardate che il peccato è l'origine di tutti i mali, anzitutto quelli psichici. Que quelli, quelli psichici e spirituali, il malessere, la depressione, le ossessioni, ce, ce ne stanno quante ne volete in giro, ma anche le disgrazie, le malattie, provengono tutte dal peccato, tutte, nessuna escluse. Se tu ti lasci quelle cancrene, e attenzione, se tu i peccati non li porti in confessione, tu la fabbrica del male ce l'hai dentro di te, tu, tutto il giorno. Cioè, capito? È come se dentro ci avessi de, de, de, delle piaghe fetite e, e, e produttrici di pus che stanno continuamente attossicandoti. La gente non si rende minimamente conto di queste cose qui. Poi però tutto storto, non sto mai tranquillo, è eh, disgrazie, cose, io di, cioè, sono il repertorio, insomma, di veramente quando sento certe storie, sono allucinanti, ma le storie più allucinanti le sento, sarà una coincidenza, da, da, da persone che hanno completamente dimenticato la vita della grazia, che esiste un Dio che ci sta i sacramenti, che stanno lontani e si autocondannano ad una vita Scusatemi, proprio da schifo, veramente che poi il diavolo ci soffia sopra e dice sparate, ammazzate, che razza di vita è. Quindi, Sacramento della riconciliazione, quindi vedete che tutta la lezione che ha fatto tenera amata non serve a nient'altro che a provocare una vita cristiana, perché tutte quante quelle cose belle tu te le scordi se non vivi in grazia e ne godrai in maniera limitata se non raggiungi un elevato grado di gloria proseguo dice sempre lei infine è molto conveniente perché tu goda e faccia godere altri di una maggior gloria accidentale nell'aldilà che accumuli nella quinta dimensione, molti atti di fede e di amore di carità. Come ben sappiamo, questo non sarà soltanto godimento maggiore per noi, ma sarà godimento maggiore pure per gli altri. E godimento maggiore per gli altri vuol dire che ci ameranno di più anche gli altri, come siamo dall'altra parte. Quindi godremo anche di più dell'amore accidentale degli altri che ci ameranno di più, perché grazie a quello che abbiamo fatto li facciamo godere di più essi riserviranno nel cielo come appoggi dice, per sostenere l'immenso e dolce peso dell'amore divino verso di te atti di fede vedete che la fede è una virtù locale importantissima la grande fede la fede divina e cattolica quante volte, cioè le verità di fede noi dobbiamo conoscerle a menadito, non avere nessunissimo dubbio su nemmeno una virgola delle verità di fede. Di virgola, eh? Quindi la Trinità, la divinità di Gesù Cristo, eh, la Costituzione divina della Chiesa, eh, il fatto che la Chiesa è una Santa Cattolica Apostolica, chi è l'uomo, cosa è il peccato originale. E che cos'è la morte, cosa ci aspetta dopo la morte, l'esistenza degli angeli, degli angeli ribelli, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, i dogmi mariani, la virginità della Madonna, tutto questo qui, cioè, non, non, cioè il fatto che Dio preme i buoni e castiga i cattivi, il fatto che ci siamo molto questa sera, ogni opera buona che faccio aumenta la grazia. Ogni perfezione non la fa aumentare, il peccato veniare raffredda, la, la il peccato mortale la fa perdere, i peccati si distruggono soltanto con la confessione, i sacramenti, cerebra... cioè su queste cose qui dobbiamo essere assolutamente ferrei, forgiati. Poi c'è anche quella fede esistenziale, quindi quel, quel, quel, quel vivere di fede. Justus ex fide vivit, scrive San Paolo, vivere di fede. Sempre con una grandissima fiducia, sempre con un grandissimo... Quella fede che proprio porta all'abbandono, all no? Quella fede che non porta mai a, a disperare anche di, di, dinanzi alle situazioni più, più gravi, no? Quella fede che porta ad essere fedeli sempre alla, alla verità e a non sottomettersi a nessuno che, che, che vada contro la verità. Quella fede che ti va a sfidare il mondo intero. che, cioè, che se tu capisci che una cosa Dio la vuole o non la vuole... Io cosa, se Dio la vuole la faccio, se Dio non vuole non la faccio. Posso volere tutto l'altro il mondo contro, non me ne importa niente. Eh, provate a vivere così, poi <ride> è, è stupendo vivere così, è, è bellissimo e procurerà una grandissima gloria. Proseguete, ne amata. La certezza morale della quinta dimensione nel ricordare la sopravvivenza del tuo essere integrale e delle tue buone azioni. Immagina una buona azione che rimane per sempre, ci potrai tornare, la potranno vedere anche gli altri. Adesso molte molto buone azioni, la sì, va vale il segreto, tra noi e Dio. Eh ma dopo? E quanta gloria ti verrà da tante buone azioni che tu hai fatto in segreto che magari nessuno si immagina? Le preghiere per esempio che uno ha fatto per i propri nemici. Sai la faccia che faranno quando, quando quelli dicono ma guarda io sono stato così, una carogna con questo, con questa, con tutto quello che gli ho fatto che stava pregando per me tutti i giorni. Eh, insomma, no? La certezza morale della quinta dimensione nel ricordare la sopravvivenza del tuo essere integrale e delle tue buone azioni alimenterà in te la speranza perché quelle opere virtuose dice te amata, che tu hai lasciato custodite come pegni di felicità futura nel magazzino del tempo passato diventeranno per te per i beati con i quali sarà il rapporto di amore meravigliosi tesori di gloria accidentale nella beatitudine. Capito? Cioè tu fai un digiuno adesso che ti costa perché soft, soffrirai, ma ogni minima cosa di questo genere ti torna non soltanto in gloria futura, quindi in meriti, ma nella gloria accidentale, quindi in quello spazio-tempo, in quel giorno in cui hai fatto quel digiuno, quando ci torni, quel digiuno si trasforma in, in cosa? Ah, in tanta roba. Tesori accidentali storie di gloria accidentale nella beatitudine. Devi convincerti che il gran peccato dell'umanità, cominciamocene tutti, consiste nel disprezzo e nella dimenticanza del nostro Dio. Ecco, la gente a cui sono stato mandato, la fotografia, il disprezzo e la dimenticanza, non ci pensano proprio la dimenticanza, si sono dimenticati che Dio, che, che, che Dio esiste, che c'è un Dio. Ho proprio il disprezzo, proprio non, non, a Roma dicono un'espressione che non si può tanto ripetere, perché il termine in realtà è un'allusione ad un fatto volgare, quindi la posso, la posso, la, la posso dire soltanto in, come dire, eh, civilizzandola. A Roma dicono non gliene può importare di meno. Non è proprio questo il termine, ma quell'altro termine non sta bene né sulla bocca di un sacerdote, né anche sulla bocca di, di una persona comune, anche se molti non sanno che significa, però è una volgarità. Ecco, quindi è meglio non dirlo. È così però. Questo è il grande peccato. La, il disprezzo e la dimenticanza del nostro Dio. E, e, nel metterlo in disparte, nei vari amori, ideali, progetti e attività. Via, in disparte. Nei vari amori, c'è cioè. gente che non sa neanche che, che, che, che cos'è l'amore di Dio. Quando noi siamo stati creati, anzitutto, il primo comandamento, quando Gesù dicono qual è il comandamento più grande della legge? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E noi siamo stati creati per questo. E c'è gente che non sa neanche lo stato di casa questo. Metterlo in disparte nei vari amori. Ideali. Ideali. Le, le, le, cose che, le, le grandi scelte che muovono la tua esistenza una persona che ha grandi cioè, se a te ti chiedono ma tu che campi a fare che gli rispondi una persona che ha grandi che campo a fare io campo per diventa santo lo so che sto lontano anni luce però ci provo non desidererei nient'altro che questo grandi progetti fai il grande progetto fare esattamente tutto quello che Dio ha pensato per me, alla lettera, nei minimi dettagli, attività, tutto sempre e solo sotto gli occhi di Dio, per la sua gloria per piacere a Lui, sempre dovunque e comunque. Fine. Questa è la vita di un cristiano. Ma così non è. Per, per molti, per troppi, i problemi tuoi della società non si risolveranno né con il capitalismo né con la democrazia, né col comunismo né con l'umanesimo per quanto sia cristianoide di questo umanesimo cristianoide oggi siamo completamente guardate, circondati e l'umanesimo cristianoide oggi è propugnato da chi dovrebbe predicare il cristianesimo agli umani, troppo umani che girano. Senza l'aiuto del nostro Dio niente di buono si può fare. Cita il Vangelo, no? senza di me non potete fare nulla, sottinteso, dice Tommaso, di buono. Non bastano le sagge legislazioni o le normative precise, a poco valgono le promesse demagogiche le suggestioni collettive non ci salvano i politici il perfido egoismo porta tutto al fallimento individui, famiglie condomini, sindacati scuole, comuni, stati, nazioni e il mondo in genere orbene l'antidoto dell'egoismo dell dell non è l'elemosina esclusivamente materiale e neppure il distribuire beni spirituali per un motivo semplicemente umanitario. Faccio una scuola perché l'istruzione è un bene oggettivo. No, questo non è l'antitolo dell'egoismo, secondo Terenamata. Ma secondo il Vangelo, non secondo Terenamata. Comunque, qui Terenamata si fa ecco del, del, del Vangelo. Osserva quanto avviene nella nostra patria celeste. Scusate, osserva quanto avviene nella nostra patria terrena. Lui sta dicendo, adesso sta, sta parlando del Messico, no? Egoismo, ambizione, superbia, apatia, corruzione, vanità di ricchi e di poveri. Perché pure i poveri sono, sono, sono vanitosi, eh? Sta affogando la società in una terribile crisi di impoverimento, di inflazione, di svalutazione del denaro, mancanza di lavoro, angoscia, pericolo di guerra. L'antitossina dell'egoismo è compiere la legge del Signore per amore a Lui. Voi pensate questi stati che si, che si sciacquano la bocca, lo Stato di diritto, lo Stato laico, lo Stato degno di questo nome, quello in cui Cristo regna. La legalità sociale di Cristo, compito dello Stato, immaginate se qualcuno sente queste cose qui, eh, mi me metteranno in croce prima del tempo, è promuovere l'osservanza della legge di Cristo. Non fare leggi che sono contrarie la legge di Cristo perché ah, lo Stato è laico. Quindi se tu c'è questa convenzione di fede, te la tieni per te, ma io non ci credo e quelli che non ci credono possono fare anche altro. Siamo sicuri che funziona così? Vai! dopo, Guarda che bello che è il mondo che stanno costruendo. Diamoci un'occhiata in giro. Il mondo senza Dio. La famosa diffusione delle, degli errori del comunismo di cui parlava la, la Madonna Fatima. Non è che il comunismo regna in tutto il mondo, ma è che ciò che il comunismo ha insegnato come suo valore fondante, cioè costruisci la terra senza Dio, perché l'uomo è felice perché c'è chi ha i soldi e chi non ce li ha, allora devono averci tutti quanti gli stessi beni, non ci devono essere disuguaglianze e così avremo realizzato il paradiso sulla, sulla terra. Addio, lascialo perdere che per queste cose non serve. In due parole, questo dice il comunismo, ma questo adesso viene fatto dappertutto. Da, da, da, adesso non c'è più l'uguaglianza sociale. Adesso dobbiamo garantire a tutti di fare il porco comodo loro, perdonatemi, ma qui ci vuole questa espressione, d'accordo? strainfischiandosi di tutto di tutto cioè di, che ne so, di pubblica decenza di pubblica cosa salvo che non, si vengano, non, non vengano commessi omicidi poi però eh, come dire, i feti e gli anziani in fin di vita non, non sono omicidi quelli quelli si possono fare questo stanno costruendo l'antitossina dell'egoismo è compiere la legge del Signore e farlo per amore a Lui, non per compiacere qualche oracolo, anche se fosse un suo ministro, e per trovare le sue grazie, diciamo così. È necessario e urgente dunque fare appello con fede all'Altissimo, con amore di carità, con il compimento fedele dei Suoi comandamenti, con la speranza messa nel ricchissimo cielo, che hai appena intravisto con la mortificazione volontaria mi trovate qualche qualche vescovo, qualche prete che fa qualche bella predica su questa, almeno in quaresima mortificazione volontaria mortificazione volontaria cioè tu scegli di darti la morte tra virgolette mo, mo, mo, morte in facile in latino faccio la morte a cosa? Ai sensi e alle passioni. Si sente spesso dire in giro, io spero di, che, che, che le sento solo e non le senta nessuno, no, non dobbiamo fare nessuna mortificazione, ma che, che siamo matti? Ma, ma, ma che stai fuori di testa? Ma ha già sofferto tanto il nostro Signore, che di soffri pure tu? E' pace che lo dicano i laici ma pare che a volte lo dica anche qualcuno che sarebbe meglio che, se proprio deve dire stupidaggini, sarebbe meglio che se stesse zitto, che fa meno guai. La mortificazione volontaria come prova di volere lui solo. A me non me ne importa niente di nessuno, io posso non mangiare, posso soffrire nel corpo, chiudo la televisione, chiudo lo stereo, vuoi che faccio questo, io butto tutto domani. Non me ne importa niente. Se sono cose che nell'ambito del lecito tu mi concedi e che io so moderare, le vivo come e ti amo, ma se devo fare il lockdown totale, dall'oggi al domani, lo faccio seduta stante, non c'è niente di queste cose che mi domina. Ecco la mortificazione volontaria, come prova di volere lui solo, e infine con la preghiera fiduciosa e perseverante. Ecco qui il programma di santificazione. Questa è l'antitossina dell'egoismo. Ripeto, così concludiamo questa puntata, che tempo sta per scadere. Antitossina dell'egoismo è compiere la legge del Signore per amore a Lui, fede nell'Altissimo, amore di carità, compimento fedele dei Suoi comandamenti, speranza, cioè la speranza vuol dire che abbiamo trasferito la nostra vita, i nostri sogni nel cielo che attendiamo e che è appena intravisto, mortificazione volontaria, e preghiera fiduciosa e perseverante con il dovuto rispetto alla Madonna sono 200 anni abbondanti che sta dicendo queste cose in tutte le lingue del mondo perché parsa in diversi parti e in tutte le salse c'era una detta anche tenera amata ecco, ad ecco speriamo che qualcuno dinanzi a tanta grazia a tanta copiosità di fonti abbia eh, il senno l'intelligenza eh, di metterle in pratica ci vediamo credo per l'ultima puntata perché mancano ormai tre paginette di congedo la prossima volta. Che Dio vi benedica e che la Santa Vergine sempre vi protegga.